Avete notato che nei miei video c'è sempre o quasi lo sfondo bianco? Cioè, boh, non so, vabbè, ci met dovrò mettere un, ci metterò un altro sfondo, dovrò, vabbè. Comunque, ciao, bentornati a questo nuovo episodio di Minecraft. In questo episodio che riprendiamo la serie, vi faccio vedere le novità, vi faccio vedere una novità, perché devo fare... Un lavoro che mi hanno chiesto che era il, la prigione per villager e mi servirà parecchio materiale parecchia mattoni in pietra e quindi per farli mi serve tanto carbone siccome il carbone io non ne ho perché quando ho ripristinato il mondo in creative mi sono dimenticato di mettere il carbone mi ero dimenticato le zone dove prenderlo lo fabbricheremo noi con la legna e quindi andiamo a vedere con il nostro inviato speciale nel mondo di minecraft cosa succederà a voi la linea caduta polli caduta polli caduta polli vai giù vai giù ho detto giù, bravo, cioè vedete volete vedere che arrivo prima giù prima io del pollo allora intanto tu vai giù ops l'ho ammazzato vabbè siamo arrivati e eccoci qua mm. Il vostro inviato, stiamo andando già nella direzione voluta. E vedete che ho una accetta con un'efficienza 5, un ripristino, un'indistruttibilità e 64 boscelli di quercia e altri 9. Perché? Perché praticamente questa è la musichetta di Natale che viene dal grammofono. Ho messo sul disco. come Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ho messo su, vedete, un pochino, un disco, ho messo su un disco da suonare. lì. comunque, andiamo a vedere eh, mh, cosa fare. Intanto, aspettate che... Rinfoltisco, diciamo, la mia farm di cacao. Cacao. Fave di cacao, che così dopo ci facciamo i biscotti, che devo ancora farlo, sinceramente. Non ho, mai, non ho mai fatto i biscotti. Comunque, tre favine. Guardate qua quanto produce in un colpo solo, cioè. Produce veramente tanto. Puff. Un po' qua, un po' qui. Toc toc. Speriamo che crescano anche se sono senza acqua Perché qua io non ci ho messo l'acqua Spero che crescano solo con la terra Boh Senza fove Vediamo Perché prima le avevo messe in creative per provare se Il meccanismo dell'acqua di, di stacco delle fave era efficace E beh Era efficace Però è la prima volta adesso che le sto piantando in survival Quindi Vediamo perché non ha me messa, mettimela. Oh. Voglio, voglio farmi fare tanti biscottini. Quindi, bentornati qui a mela verde e a linea verde. Oggi parleremo delle fave di cacao. No, in realtà no. <ride> allora, eh, cosa che volevo dirvi? Mm, sinceramente, adesso non mi viene. Eh, funziona! Funziona! Non è preso a crescere! Magnifico! Ok, allora, questo lo sbattiamo qua dentro. Così a caso. E andiamo a vedere Non voglio trovarmi un creeper là Allora aah, uh Meglio del parkour Allora come vedete Qua c'è i miei stack Sì vabbè I miei stack di legna Non guardate il blocco di sabbia Serviva per salire prima Come vedete qua c'è un bello stack di legna E dovremo riempirlo tutto Lo riempiremo di oak cioè quercia questa qua Perché è quella diciamo che brucia meglio No, in realtà no, bruciano tutte quante Comunque prepariamoci Alla mano Ok, pronti Controlliamo se c'è il carburante Ok Che al mob spawner ho prodotto parecchio Come si può vedere Ci sono due hopper pieni cioè. Quindi potremmo farmare tanto legno questa è la mia farm di legno esatto vediamo è la prima volta che la utilizzo anche perché prima era manuale vediamo adesso se funziona tutto correttamente e dovrebbe crescere e portarmi via la legna vediamo perché non cresce non cresce scusami mi cresce l'albero? Perché non cresce? Ok Sarà Sarà bugato, sarà bugato. No non sarà buggato Cioè è, è proprio lui che ci mette Allora Meno male ne ho di polvere Perché Perché ne servirà tanta Dovrò fare un altro passato al mob spawner probabilmente Dai la faremo Come vediamo comunque funziona bene Per adesso non ho ancora cresciute foglie Perché Sinceramente le foglie Mi impediscono di saltare Quindi Basta ah, Basta ah, Semplicemente si è, è buggato perché i, i pistoni hanno raggiunto il loro limite Perché c'è un buco qua? Dovrò metterci della terra Hanno raggiunto il limite di spostamento do, I pistoni come sapete potete, si possono spostare solo un tot di blocchi Non mi ricordo quanti, 7, 12 Non so. Scrivetelo nei commenti qua sotto comunque E se vi ricordate quanti erano quindi, guardate qua quanto legno c'è, qua c'è un buco di un creeper che era esploso, quindi, abbiamo, vediamo quanta legna abbiamo preso con uno solo, vediamo, adesso prendiamo questo, si apre la porta, vabbè, Voce c'è la verità, quasi uno stack fantastico, Qu quasi uno stack, ci sono rimasugli indietro, no, buono abbiamo preso quasi uno stack, quindi rimozione delle foglie beh, tutto questo legno mischiamo indifferente, poi faremo un separé, diciamo quando ci servirà per la costruzione comunque... Eh. Ok, ok, ok, Ok Perché c'è un buco? Perché ci sono i buchi nel legno? Perché? Speriamo che non sia stato un enderman No Perché loro cioè, hanno questa mania di togliere blocchi così a caso Ma non so se tolgono i blocchi di legno O, o solo di terra e sabbia e ho pietra anche perché non sai so neanche che la pietra la tolgo. Visto che in casa mia ogni tanto spariscono dei blocchi di pietra. Che ci sono! Prima ci sono, li metto e, e dopo. Ah! Spariti. Uffa. E io adesso non salgo più. <ride> ho finito la legna. Cioè, ho finito la legna. Sti pifferi, che ho finito la legna. Mi mettiamo giù a casa. Ma sì, dai, tanto fa stesso. Guardate che bello, si, sì, stacca di legna profusione. Allora, mh, beh, eh, siamo pronti tra poco. Tra poco, ah sì, tra, dico una roba, tra poco ci sarà anche proba molto probabilmente una live. La live speciale classica, abbiamo già finito. Che avevi si fa in fretta a mettere giù il legno legno misto legno uh, boh, a profusione tutto quanto quindi questa è la farma come vedete funziona bene eh? dovrò sapete che vi dico andiamo ad attivare la, fo la super fornace dai facciamo così io ho messo tutto lavoro per niente Guardate come, come spacco senza problemi la legna, cioè proprio. aspettate che io metterei anche un po' di torce qua per evitare ulteriori problemi in futuro. Non si sa mai, meglio essere previdenti. Meglio prevenire che curare. Quindi in questo caso meglio prevenire che ricostruire tutto da capo. Perché i creeper col loro affetto.. beh diciamo che ha un affetto esplosivo e quindi fanno parecchi danni allora altre robe che... beh scrivetemi sotto che farm volete che faccia se volete che faccia una farm di qualche tipo tipo una farm di inchiostro una farm di coloranti po' boh, qualcosa una farm di lana comunque ho fatto la farm di concrete, che è la, eh, il cemento, quello colorato, tanto carino con cui ho costruito il faro e funziona veramente bene, anche lì le pari si fanno su tanti stack rapidamente e tutto questo legno lo trasformeremo in carbone oddio! enderman qua se, se me ne appare uno davanti faccio un tiro un scigo, bottei se lo sentite fino in cino sentite. No, è rimasto un blocco là sopra! Niente va sprecato qua, sappiatelo quindi <ride> Quindi boh, vabbè, allora finisco qua, inizio, vado a fornaci e ci vediamo là eccoci qui, allora ho già avviato la fornace Come vedete con delle assi Perché ci sono delle assi di betulla dentro? Dovrebbero esserci degli slab Io ho fatto gli slab apposta perché così ottimizzo vabbè Ah perché semplicemente un po' non me ne ha presi Beh vabbè Facciamo tantissimi degli slab Ok veramente efficaci per cuocere in maniera rapida subito perché dobbiamo ma ci basta solo adesso chiudiamo un attimo io mi chiedo qua perché ho solo cioè guardate qua quanto veloce si riempie cioè si sta riempiendo una velocità incredibile metto giù un po' di slab ok e già che ci sono crafto anche magari un'altra cesta perché sennò cavo e mi si riempie subito e se si riempie subito potrebbe essere un problema quindi ops. forse ho spaccato un po' troppo aspettiamo della sabbia che così torna su in teoria vediamo Abbiamo Pof. ok <ride> allora qua ci mettiamo un blocchettino di quarzo e qua l'altro baule così adesso dovremo avere più guardate quanto carbo... carbone... carbonella sto producendo chi è interessato a vedere il meccanismo è questo qua per far funzionare il tutto con un comparatore quando arriva il carrello gli dice che la fornace è pronta quindi lui passa fa il giro e quindi riattiva la fornace ogni time questo è un timer ogni 8 secondi riattiva la fornace come vedete e la fornace va avanti e indietro a recuperare tutto il materiale e questa è piccola cioè gente che fa delle mega fornaci di tipo 100 e passa fornaci quindi immaginate che lì produce veramente tanta roba però serve anche tanto carburante io ho trovato questo compromesso che sono 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8 9 fornaci dovrebbero essere se non ho contato male dove comunque non serve tantissimo carburante e quindi intanto aspettate che Ri Riavvio i carrellini che riempiono in coda gli hopper e eh, di seguito la roba. Come vediamo, qua abbiamo, ci servirà tanto carbone. Io comunque farò tantissimo carbone, perché dovremo cominciare a fare i mattoni. Prenderò anche tanta pietra, la cuoceremo e cominceremo a lavorare. Per questo episodio, tutto! Vi ricordo di lasciare del like se. del like, del milk, del like, dei like se il video vi è piaciuto. Intanto sto a formarci, se il video vi è piaciuto lasciate dei like, lasciate dei commenti con delle idee su video che volete che faccia. Qua c'è l'inceneritore, quindi un saluto elettrizzante a tutti. Bella. Ciao!